Ciao a tutti, come vedete a video abbiamo la regione siciliana con le province, da questo layer ho tirato fuori i centroidi, molto semplicemente, e poi i centroidi naturalmente sono dei punti, poi questi punti li ho tematizzati come vedete nello schermo. Quello che vedete non, non è un diagramma, è, sono dei punti, è uno stile di punto. Per realizzare questo, o meglio, questo effetto qua, l'abbiamo definito assieme, o meglio, è stato definito come effetto bicchiere, come vedete qua. Perché effetto bicchiere? Perché in funzione dei dati, questo simbolo è, come vedete, più alto, più largo, e questo colorato dà l'effetto di riempimento che è funzione di, un altro, di, un, di altri dati appartenenti a un altro campo. Come vedete, è sempre un bicchiere che man mano si va riempiendo. Allora, vediamo come realizzare questo quest effetto, questa tematizzazione di punti. Allora, questo l'ho già realizzato, quindi cosa faccio? Lo duplico, questo lo spengo, questo lo accento e su questo tolgo tutta la tematizzazione e faccio vedere tutto il procedimento da zero allora annullo poi singolo eccolo qua questi sono i punti tolgo anche tolgo tolgo anche l'etichetta poi eventualmente poi poi l'aggiungo allora spegne etichetta ok allora intanto vi faccio vedere la tabella attributi la tabella attributi ha dei dati, come per esempio, questo l'ho chiamato io, volume, e, mh, intero volume, quindi in questo caso è l'altezza di questo bicchiere. Volume occupato è la parte eh, occupata del, del bicchiere, così, questa è la base del bicchiere e questo eventualmente, se, voglio, se volessimo, delle rotazioni. Bene, ora noi tematizzeremo il tutto in funzione di questi dati. Allora, per far ciò l'unico modo in cui GIS è quello di utilizzare, andiamo su uh, simbolo di utilizzare ellisse. Perché se noi utilizzassimo qualsiasi altro di questo, non so, facciamo un esempio. Se vado su non so, simbolo, uh, simbolo semplice, vedete qua non ho, non ho la possibilità di dare due dati per la dimensione, posso dare un'unica dimensione, come vedete qua. In questo caso è un cerchio, posso dare solamente il raggio. Se, eh, non so, scegliessi questo qua che è un quadrato, solo un dato posso dare, come vedete qua. Ora, invece, con l'ellisse, vi faccio notare l'ellisse, non c'è più solo dimensione, vedete qua c'è larghezza e altezza del simbolo, come vedete qua, ecco. Ora, se scendete sotto, trovate eh, varie possibilità, o l'ellisse, o il rettangolo, oppure eh, un rombo, eccetera, eccetera. A noi interessa, per questo effetto bicchiere, utilizzare il rettangolo. Bene, questo lo duplico. Ecco qua, ora ce ne ho due sovrapposti. Bene, qua vale sempre la regola del... Eh, quello di sopra si vede per intero, quello sotto si vede per la parte che si vede, eh, eh, o meglio, la parte che viene lasciata libera dal primo livello. Bene, il primo livello, in questo caso, è la parte che eh, riempie. Quello sotto è la parte de, praticamente del bicchiere. Quindi il secondo è il bicchiere, il primo è il diciamo così, il liquido che lo va a riempire. Allora, iniziamo con quello sotto, che è il bicchiere. Bene, il bicchiere, noi vogliamo, eh, apro la tabella attributi, così vediamo un po' meglio, noi come bicchiere, che è questo qua, vogliamo che sia eh, come altezza il volume totale, e quindi andiamo su, no, non tanto per... Eh, anzi, la larghezza, si, sì, ora vediamo anche la larghezza, utilizziamo la base, quindi su larghezza, Andiamo su questi con Gina e scegliamo base. Come vedete già alcuni sono modificati. Come altezza qua utilizziamo volume totale. Eccolo qua. Ora attualmente in questo caso eh, sembrano fuori proporzione perché sto utilizzando millimetri. Quindi qua basta arrivare su pixel e a cosa si, eh, si, si, si, diciamo così, si sistema. Bene, come vedete però il simbolo è al centro del crocicchio, noi vogliamo che sia alla base, quindi se, scegliamo, se scendiamo un attimino andiamo su verticale, basso, ecco qua. Stessa cosa dobbiamo fare per l'altro, quindi andiamo nell'altro e scegliamo basso anche qua. Basso, ecco qua. Ora sono allineati, come vedete qua. Bene, ritorniamo sul bicchiere che è questo qua il bicchiere noi lo vogliamo trasparente, ok? Quindi andiamo sul riempimento e diamo la trasparenza. Ed è trasparente. Ed è trasparente. Ok, passiamo al primo, che è il liquido che riempie. Noi vogliamo che il, eh, la larghezza, il simbolo e la base sia uguale a quella di prima. Quindi tipo base, ecco qua. Vedete, si allinea tutto. Come altezza del simbolo, vogliamo volume occupato. Anche qua in questo caso, andiamo su pixel. Ecco qua, come vedete, ci sono le varie altezze. Eccolo qua. Varie altezze. Ora, per quanto riguarda il colore, il colore è della parte che stiamo riempiendo, questa qua. Bene, il colore lo possiamo uh, definire, dove qua? Colore, riempimento, sempre da qua. Andiamo questa volta su modifica e qua mettiamo um, delle, una condizione. Le condizioni ed utilizziamo un attimo che allargo qua. Allora, andiamo su uh, condizioni e utilizziamo case. Allora, la prima condizione è che se il rapporto tra, il, bicchiere, tra il, il contenuto del bicchiere e il bicchiere è maggiore di 50%, quindi maggiore del 50%, lo di colore rosso. E quindi qua io scrivo tra parentesi all'interno, utilizzo sempre i dati, campo dati, devo fare il rapporto. Quindi il volume occupato diviso il volume totale, se questo rapporto è maggiore 0.5, 0,5, allora qua, qua dobbiamo dare una stringa per il colore, rgb, quindi diamo 255,0,0, questo è il colore rosso. Ok, però eh, se è maggiore di questo a 0 di 150, ora io voglio aggiungere un'altra condizione. un attimo qua partire da qua riprendo questa parte qua contro copia, contro v. Quindi, questo è, se il volume è maggiore di 50, allora farlo di questo colore, altrimenti se il rapporto è minore questa volta minore lo facciamo di 0.25, quindi il 25% allora, farlo di un altro colore, che ne so, 250, così, a caracce. Ok, vediamo cosa viene fuori. Ehm, mm, mm, mm. Eccolo qua. Quindi questo è palesemente maggiore di 50%, il rosso, questo è, è minore di, di 25%, l'ha fatto così. Il rimanenti, eh, prende un colore, che è il colore che è stato definito qua, Volendo Qua possiamo aggiungere, altrimenti questo qua, eh, così, oppure else, altrimenti mettiamo un altro colore, non so, 0,0255, vediamo cosa esce fuori. Quindi questo qua dovrebbe essere pari a 0,025. Ah, è il nero. Ok, va benissimo. Ehm, ora, a questo possiamo anche aggiungere delle etichette, come ho fatto poco fa. Anzi, per quanto riguarda la rotazione, prima dell'etichetta, andiamo sulla rotazione. Allora, se io applico, se io seleziono uno dei due e vado su rotazione, questa rotazione è legata a questa, solo, a questa parte solamente, infatti vi faccio vedere. Vi vedo, ho selezionato il bicchiere, mi gira solo il bicchiere. Ma io voglio che la rotazione sia solidale, quindi devo, devo selezionare marker. Andiamo su etichetta. Mostra etichetta. Io già qua l'avevo già messa, ma faccio vedere l'etichetta. Praticamente ho messo il rapporto tra il volume occupato e il volume totale. Quindi è il liquido all'interno su, sul volume del bicchiere, moltiplicato per cento. Naturalmente poi ho fatto una formattazione in modo tale da vedere quello che si vede a schermo con la, uh, con la percentuale. Beh, ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto e naturalmente commentate e mettete dei like. Ciao, alla prossima!